Non ricordo quando, ma a quan Potare ho fatto un incidente in bici, ho picchiato la testa, quindi ora mi sento un pochino strano. Eh, mi ricordo che dovevo andare a comprare un gioco dei Digimon, perché era uscito un nuovo gormito negro con i capelli gialli in un DLC, e poi ricordo tanto rumore una scritta IVECO, o IVECO in grande, e poi niente, tutto ne... cioè tutto bianco. Mi sono svegliato in un ospedale, su un lettino e c'era il dottore che gli ho chiesto lentamente perché la mia mente è così lenta e lui che sicuramente non mente mi ha guardato da una lente e ha detto "Sì, certamente". E poi ho guardato giù ed è uscito. È uscito dalla porta e ha parlato con la mia mamma e non sentivo, ma l'ho vista piangere dal vetro della stanzina. Lei dopo è venuta dentro e si è messa appoggiata sulla mia pancia a piangere e io ho detto mamma non ti preoccupare il dottore dice che pornerò come prima te l'ha detto anche a te vero? E lei mi ha detto sì e mi ha dato un bacio e poi ha guardato giù anche lei e poi è uscita piangendo non lo so forse alle mie situazioni ora sto facendo la impro per il prossimo episodio perché l'ho già registrato ma mi sono dimenticato di farla eh, sono dietro in un furgone che registro con il telefono e il telefono mi dice che siamo appena entrati in Svizzera Penso mi vogliano fare una sorpresa Comunque un infermiere molto giovane, molto gentile mi ha chiesto se ho qualche desiderio prima di andare offline e le password dei miei social network e io ho pensato che, visto che ha ragione, non ho la wifi in Svizzera gli chiedo di finire di montare l'audio e caricare questo episodio perché, se no, passa troppo tempo dall'ultimo episodio. Quindi, beh, che dire. Ehm, eccoci qua. Bentornati al Nickli Weekly. In realtà, non so cos'altro dire. Oggi facciamo le news, boh. Um. Hmm, vedo gli infermieri che si mettono i guanti e preparano degli aghi pieni di cose ma qui nessuno sta male forse vogliono spararsi una, una spada in bene ah sento pizzicare una gamba 6, ovvero le proteste a Napoli contro il coprifuoco Essendo che a Napoli il fuoco l'hanno scoperto tipo la settimana scorsa ci sono rimasti male Dicono conte plisma abbiamo capito adesso come accenderlo in... Alcuni esemplari di Napoletano sono accorsi nelle strade per protestare e tirare cacca E contro questi omini di armati di cacca e gli gnomi armati di ascia si sono schierati i pulotti armati di armi E indovinate alla fine chi ha vinto Notizia numero 9 Un professore in Francia ha mostrato Mohammed ovvero il profeta della religione più pacifica al mondo e i suoi studenti e Lel, indovinate cosa è successo quanto pare il decapitatore tra l'altro non era neanche un normale all'awak barbuto, era pure un russo. cioè uno slavo islamico. Il meglio del meglio. Un islavico. Dentro e fuori. Uno che rompe le bottiglie di vodka per usarle per tagliare la testa ai bambini e mangiare il resto. Uno che slav squatta nella direzione di la Mecca mangiando il couscouski, Uno che picchia la moglie. Notizia numero oh, nice. Erdogan, l'admin della Turchia, ha cominciato a shitpostare contro il moderatore francese Macrena. Perché quest'ultimo ha detto che i francesi dovrebbero essere liberi di disegnare il baguette che pare a loro. E quindi l'illuminato Godmin Erdogan ha esortato i turchi a boicottare i prodotti francesi e loro hanno risposto: Il mafre, che tanto non avevo i soldi. Diciamo. Macaron non lo cagava, quindi ha pure detto che la situazione dei maometti in Francia è equiparabile a quella degli ebrei all'inizio della guerra e delle persecuzioni, eccetera. E se ha ragione, incrociamo le dita, vuol dire che c'è ancora speranza, il meglio deve ancora venire. Notizia numero 3: in Francia tre morti nei pressi di una chiesa dopo un altro attentato islamico. Per gli ascoltatori più giovani, che magari pensano, beh, ma non è un attentato. Più che altro non, non è riuscito, riuscito Ha ucciso tre persone L'espressione viene usata a prescindere Perché in genere vogliono fare di peggio Di quello che riescono a fare alla fine Comunque dicevamo Un uomo di nome Nicola È stato a detta della polizia Virtualmente decapitato Che vuol dire che il nostro amico Muhammad, Muhammad Non ha fatto in tempo a finire E ora il suo fantasma Infesta la sala mensa di Hogwarts Uno staffer a casa della chiesa È stato stabbato alla gola Ed è sopravvissuto per miracolo di Cristo Ma poi è morto di fame Perché tutte le ostie che mangiava Uscivano dal taglio che aveva nella gola Tipo monetine Infine c'è stata una donna che è riuscito a scappare ferita E rifugiarsi in un bar Di nome Aowowak Però i presenti hanno colto l'occasione E finito l'opera Ultima notizia ma non meno importante È uscito in sto periodo Un DLC per gli ultimi giochi dei Pokémon E hanno aggiunto Jinx Il Pokémon tuttana negra E niente sono felice Credo che ci giocherò con il mio cuginetto di 12 anni Che è un po' autistico E dicono che si sente sempre solo E spesso piange E chiede di vedermi Quindi chieditegli compri i Pokémon e vado a fargli una sorpresa Non so neanche se ho voglia Essere onesti però... Facciamo così, facciamo un sondaggio su Instagram. Eh, dico che è uscito Jinx. Aspetta, come scrivo? Facciamo così. Ok, e se dite di sì, vado a comprarlo, e altrimenti sto a casa. Eccolo qua, vediamo i risultati. Ok, il 83% per cento dice di sì. Va bene, vado. Il mio cugino sarà felice.